Buongiorno a tutti, sono Valerio Bellini, ingegnere navale e job designer. Sono qui per raccontarvi brevemente, raccontare il mio percorso e parlarmi, parlarvi di me. Uh, ho iniziato con l'Otnis, è una barca di 2,35 m con una vela minuscola e un picco, mi ricordo sempre da tenere, cazzato al punto giusto. E, è stato un percorso per me molto naturale, molto semplice. e un percorso, diciamo, come se fosse costruito già da tempo per me. Eh, Dall'Optimist da barchetta 2035, sono passato a fare legate su, a diverse classi come l'ASA e il 420, per poi diventare istruttore di vela e trasferire tutto quello che avevo imparato a dei cuccioletti che avevano come me pochi anni prima, sette anni. Da là poi abbiamo cominciato insomma, a girare su barche un po' più grandi. Fino a quando poi non sono diventato uno skipper. Ho girato un po' tutto il Mediterraneo con barche a Vela, sia per i trasferimenti che per le famose vacanze estive in giro per il Mediterraneo con degli amici. In questo mi ha aiutato tantissimo la mia città, la mia città Napoli, che è una città fantastica, che è ricca di dolori, di contraddizioni, che si affaccia su un golfo meraviglioso che ti permette di, di vivere il mare in una maniera. Impressionante, bellissima, uh, dal vento alle condizioni meteo alle coste che sono fantastiche. Uh, tutto questo ecco, mi ha portato poi a appassionarmi sempre di più, fino alla laurea in ingegneria, fino a diventare ingegnere navale e a cominciare a collaborare per diversi cantieri, quindi la produzione di parte. Quindi ecco che quel sogno è diventato in qualche modo realtà, è semplice immaginare una barca, immaginarsi per mare immaginarsi uh, sia in vacanza, sia a vela, sia in condizioni e immaginarsi in quella situazione e poi trasferire tutto, uh, tutto questo in un progetto ecco, il mio punto di, di partenza questo progetto è molto semplice è quello di immaginare di essere a bordo immaginare che uh, immaginare di costruire una barca per me quindi ogni volta io mi, mi metto a bordo delle barche che è il progetto, quindi il progetto nasce intorno ai, ai, ai, ai dei sogni, a delle, a delle esigenze da, da uomo di mare, da venista ehm quindi in maniera piuttosto naturale, ovviamente combinando uh, le tendenze del momento, uh, un design minimalista, uh, delle forme funzionali, uh, gli aspetti tecnici, uh, gli aspetti di navigazione che ha approfondito negli anni, lo stesso post vendita, quindi anche la cura dei dettagli nei progetti legati a come puoi risolvere e intervenire su, su, sulla bacca in maniera chiara, quindi in maniera definita. E tutto questo ecco, che, che, che ha, mi ha permesso di realizzare delle barche che, eh, con dei cantieri che sono veramente all'avanguardia e delle barche che oggi eh, guardo con, con molto piacere e sulle quali mi riconosco sia come progettista che come designer. Uh, Evo l'R4, una barca eh, che nel 2015 diciamo, ha aperto eh, la strada alle barche trasformabili, alle barche affacciate sull'acqua, con a oggi riconoscibili come diciamo, un marchio di fabbrica solo sul 90% delle barche in commercio, eh, fino al V8, l'ultimo 24 metri sempre per Evo che è una barca che unisce diciamo, la mia passione per la vela eh, al Uh, l'unione tra i due mondi che sono sempre visti sempre, molto distanti da loro, ma in realtà non lo sono. C'è una grande mistura tra i due, tra i due, tra i due mondi. Fino all'ultimo progetto, che ancora non è uscito, ma a breve ne sentirete parlare, di una barca che incontra le tendenze e le tecnologie future, che è una barca uh, mossa da motori completamente elettrici, full electric, 100% elettrica, 100% green, che ha prestazioni decisamente inimmaginabili per pochi mesi fa, non anni fa, per pochi mesi fa. Quindi eh, la voglia di stupire sempre, di fare progetti nuovi, di creare qualcosa di fantastico, di venire a bordo e di sognare ecco, di essere lì su quella barca che poi eh, dopo un po' riesci Riesci a toccare, riesci a trovare e sulla quale riusci a fare il famoso segreto. Grazie a tutti.